Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta cremosa al salmone spumante. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, besciamella, salmone affumicato, spumante, olio evo, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Mettere nel boccale l'olio e l'aglio ed azionare il bimbi per 3 minuti 120 ⁇ velocità 1. Togliere l'aglio, aggiungere il salmone e facciamo insaporire per un minuto 100 gradi antiorario, velocità soft, aggiungere lo spumante ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino aggiungere la besciamella il pepe il prezzemolo e il sale ed azioniamo il bimbi per tre minuti 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Trasferire in una ciotola capiente, scolare la pasta e condirla. Pasta cremosa al salmone spumante. Grazie e alla prossima ricetta!